ciao da luci oggi andremo a realizzare questo bellissimo battus molto particolare perché è particolare questo battus semplicemente perché non partiremo dalla punta ma partiremo dal lato lungo e soprattutto se vorrete potrete non finirlo con la classica punta Io ora ve lo faccio vedere vedete in questo modo non ci sta tutto io l'ho terminato con delle nappine ed è veramente facile e veloce da eseguire molto molto semplice ve lo assicuro eh, il filato che io ho utilizzato è un filato dell'anno scorso della yarn art che quest'anno non è presente nella collezione di mercerie italia artisan ma eh, in descrizione vi lascerò i filati e le quantità che vi necessiteranno per realizzarlo con i filati moda di Katia Filati che finalmente Francesca ha portato all'interno del suo shop. Per realizzare il, il Bactus estela serve un multiplo di 8 più 1 per il mio battus che ha delle dimensioni uh, piccoline eh, io ho montato 201 catenelle pari a 25 multipli se vorrete fare lo scialle quindi non il battus ma uno scialle molto più ampio vi consiglio di montare 401 catenelle uguale a 50 multipli sarebbero 200 catenelle per il battus più una 400 per lo scialle più una ora vi do il, la misura del mio battus che è di 140 il lato lungo per 39 la eh, diagonale quindi arrivando alla punta come vedete eh, c'è una grande varietà di misura tra la, eh, il lato lungo e la punta infatti rimane proprio il classico battu se non viene una cosa eh, lunghissima eh, io l'ho trovato eh, online questo schema quindi non è un mio schema ci tengo a precisarlo e mi è piaciuto moltissimo proprio perché rimane più largo e più corto quindi adattissimo a uh, un battus uh, da portare proprio attorno al collo nella uh, stagione uh, primaverile poi io l'ho arricchito con due nappine che sono assolutamente facoltative sulle punte del lato lungo ma ripeto sono assolutamente facoltative per il nostro campione andremo ad utilizzare un filato che io ho scelto in color biscotto eh, semplicemente perché ho il piano bianco e con la luce volevo si vedesse bene la lavorazione che è assolutamente semplicissima vi consiglio di partire con un uncinetto di mezzo eh, punto più grande per vedere bene le catenelle e poi continuare con un uncinetto di mezzo punto più piccolo vi serviranno anche le forbici per tagliare le codine e eh, lago tira fettuccia per nascondere le stesse ovviamente io qui ho il metro per le misure a voi è facoltativo non serve partiamo quindi con la realizzazione del campione Ovviamente io ora non ve lo farò della stessa misura, ma vi farò un campione. Voi farete riferimento alle catenelle e alle misure che io vi ho appena dato. Quindi andrò a montare 8 o 9 multipli per il campione, ma voi se volete il battus partirete con 201 catenelle. Se vorrete lo scialle con 401. Partiamo subito col campione. Realizzate le mie catenelle partiamo in questo modo, allora segniamo l'ultima maglia, io la, la segno sempre tenendola col dito e vado a fare 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nella quarta, quindi quella che ho segnato col dito e vado a fare una e due maglie alte per un totale di 3 realizzo 3 catenelle 1 2 3 catenelle salto 7 catenelle di base andiamo a contarle 1 2 3 4 5 6 e 7 e nell'ottava filo sull'uncinetto entro e vado a fare una conchiglia realizzata con Tre maglie alte. Una catenella. E di nuovo nello stesso punto tre maglie alte. vi si aprirà molto il buco non preoccupatevi poi con la lavorazione si richiude di nuovo 3 catenelle di separazione nuovamente filo sull'uncinetto conto 1 2 3 4 5 6 7 e sull'ottava ripeto la sequenza quindi tre maglie alte una catenella, filo sull'uncinetto altre tre maglie alte e siamo a due. Di nuovo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto contiamo state bene attenti perché la prima eh, catenella quella lavorata si apre molto quindi la seconda catenella vicino alla conchiglia potrebbe risultare poco visibile state bene attenti quindi contiamo una due tre quattro 5, 6, 7 e nell'ottava andiamo a ripetere la conchiglia. Catenella di separazione, altre 3 maglie alte. Continuiamo in questo modo fino alla fine del nostro giro. Tenete presente che se avete eh, deciso di realizzare il Bactus, saranno 25 conchiglie. Se avete deciso di realizzare lo scialle, le conchiglie saranno 50. Io proseguo e ci vediamo all'ultima catenella. Siamo giunti alla fine della nostra sequenza io ho fatto le 3 catenelle di separazione ho saltato le 7 catenelle di base vado a lavorare sull'ottava non andrò a fare un ventaglio intero ma farò semplicemente 3 maglie alte come all'inizio della nostra lavorazione questo è quello che avremo all'inizio nel nostro giro vedete questo è il lato lungo quello che voi appoggerete sulle spalle questo giro in poi inizieremo sempre con 6 catenelle e finiremo sempre con mezza conchiglia lo vediamo subito io ho fatto quindi il primo giro sono alle mie 3 maglie alte ora vado a fare 6 catenelle 1 2 3 4, 5 e 6. Quindi inizio il giro nuovo. Volto il mio lavoro, salto direttamente nel, nella prossima conchiglia con una conchiglia sempre creata da 3 maglie alte una catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte come vedete solo il primo giro è un po ehm, ardimentoso perché bisogna contare eh, le catenelle iniziali da qui in poi non è più necessario 3 catenelle di separazione salto al centro della prossima conchiglia quindi esattamente dove ho fatto la catenella di separazione filo sull'uncinetto 3 maglie alte 1. 2 3 catenella di separazione 3 maglie alte una 2 e 3 in questo modo nuovamente lo facciamo insieme tanto sono pochi, eh, poche sequenze 3 catenelle di separazione di nuovo sulla prossima conchiglia 3 maglie alte una catenella di separazione sempre nello stesso punto 3 maglie alte di nuovo 3 catenelle di separazione prossima conchiglia al centro 3 maglie alte Una catenella di separazione tiro un po il filo e di nuovo 3 maglie alte facciamo attenzione alla chiusura adesso tra un attimo ci arriviamo perché la chiusura è molto importante 3 catenelle di nuovo al centro della nostra prossima conchiglia un'altra conchiglia la lavorazione sarà sempre questa cambieranno soltanto l'apertura e la chiusura del lavoro che però una volta viste anche quelle saranno sempre ripetute quindi saranno sempre le stesse per ogni giro 3. ora come vedete a me rimane metto giù il lavoro così lo vedrete bene mi rimane una conchiglia intera e la mezza conchiglia. Il lavoro termina sulla conchiglia intera. Sarà sempre così. Questa conchiglia finale non andrà mai presa in considerazione e lavoriamo in questo modo. 3 catenelle di separazione e al centro della penultima conchiglia, quindi ignorando la mezza ma tenendo come ultima quella intera, vado a lavorare solo 3 maglie alte, quindi solo mezza conchiglia. Questa è la nostra prima diminuzione. Vedete? Qui questa rimane non lavorata e questa rimane lavorata a metà. Per partire 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo il nostro lavoro e ricominciamo come fatto finora, quindi filo sull'uncinetto, conchiglia su conchiglia, quindi 1, 2, 3, 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte, scusate una catenella di separazione, eh? 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Le 3 catenelle di separazione sono solo tra una conchiglia e l'altra, quindi 3 catenelle, saltiamo nella prossima conchiglia e ne facciamo un'altra. Catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte. Fatta la nostra conchiglia, nuovamente 3 catenelle di separazione nuovamente prossima conchiglia tenete sempre d'occhio quale sarà l'ultima allora 3 maglie alte 2, una catenella di separazione 3 maglie alte 1 2 catenelle di separazione prossima conchiglia sempre al centro sulla catenella di separazione andiamo a fare la nostra ultima in questo caso conchiglia intera 3 una catenella di separazione nuovamente 3 maglie alte come vedete veramente semplicissimo d'effetto ma semplicissimo 3 catenelle di separazione ora vedete abbiamo la conchiglia intera e qui non abbiamo nulla perché abbiamo le 6 catenelle di partenza quindi su questa andiamo a fare solo mezza conchiglia 2 e 3. Ecco qui. Come vedete, non ci sta tutto nell'inquadratura, ma sta iniziando a eh, diminuire, quindi saranno sempre meno. Allora, ora. 1, 2, 3, 4, 5. 6 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e lavoriamo nella prima conchiglia utile, 1, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, prossima conchiglia, 1, tiro un po' il filo, quindi siamo a 3, catenella di separazione, 1, 2 3 3 catenelle di separazione prossima conchiglia di nuovo 1 2 3 catenella di separazione di nuovo 3 magliette Siamo arrivati all'ultima conchiglia, quindi facciamo 3 catenelle di separazione e una mezza conchiglia. 1, 2, 3. Ecco qui come si presenta, vedete? Stiamo proprio scendendo andando a diminuire. Ora io nel lavoro originale ho ottenuto praticamente solo due, vedete, solo due eh, conchiglie intere. Voi potrete decidere di tenerne quante ne vorrete io ora vi faccio vedere come ho chiuso io anche perché mh, dipende un po' se volete la punta potete anche arrivare a lavorare l'ultima conchiglia se invece non volete la punta l'ultima conchiglia non è necessaria comunque adesso andiamo a fare la chiusura per come eh, ho realizzato io il mio Bactus quindi vado a fare 6 catenelle In questo modo, volto il lavoro, vado a lavorare la mia prima conchiglia. 1, 2, 3, catenella di separazione, 1, 2, 3 3 catenelle di separazione tra una conchiglia e l'altra, di nuovo. 1 2 3 Catenella di separazione. 1 2 3 e siamo alle due centrali. Ora io dovrei andare a chiudere qui, quindi facciamolo. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Entro nell'ultima e faccio soltanto 1, 2, 3 maglie alte. Ora faccio 6 catenelle, 1, 2 3 4 5 6 e mi vado a chiudere sull'ultima maglia del mezzo ventaglio sotto, quindi sull'ultima maglia. Io con una maglia bassissima mi vado ad agganciare. Faccio una catenella di sicurezza, taglio il mio filo lo sfilo e lo andrò a nascondere. Come vedete ho lo stesso effetto che ho sul mio Bactus originale, quindi questo è quello che voi dovrete avere ho alzato un pochino l'inquadratura così potete vederlo meglio questo è quello che andrete a vedere adesso io vado a tagliare le codine ma solo perché è un campione voi nascondetele mi raccomando Quindi, vado a tagliare le codine perché ovviamente è un campione e non mi interessa che eh, rimanga ben fissato però questo è quello che avrete vedete è la punta il vostro battus che è esattamente come la mia quindi non è mh, importante quanto lo fate grande ma appunto avere questa rotondità che è la particolarità di questo uh, battus o scialle ora se volete vi faccio vedere come ho fatto le nappine è una cosa veramente semplicissima. Allora io prendo il filo, lo metto attorno alla mia mano, mi metto al centro, lo metto attorno alla mia mano, prendo tanto filo così non devo tirarlo, faccio in questo modo, ecco, mi fermo così, taglio il filo, e ne taglio un altro pezzetto che sarà quello che mi servirà per legare cosa faccio taglio in un punto qualsiasi magari ecco andiamo vicino a una codina che c'è già vedete questa codina queste codine ci sono già noi tagliamo vicino a queste voilà non faccio altro che arrotolare un pochino Ecco l'entrata della nappina e la vado ad infilare nella lavorazione, sperando che non parta il punto perché <ride> ovviamente non l'ho chiuso ma l'ho tagliato. Facciamo in questo modo, prendiamo il nostro filo, io lo metto a metà e vado a legare la nostra nappina in questo modo scusate mi porto al centro ogni tanto mi sposto ma mi porto al centro ecco qui faccio un nodo 1 e 2 in questo modo ora Prendo il mio ago tira fettuccia, lo infilo nel nodo, prendo per l'appunto i fili che ho usato per legare, quindi infilo nel tira fettuccia e li porto all'interno del nodo in modo che non si sfilino, anche l'altro lo prendo, Lo magari infiliamo prima ecco nel nodo perché saranno corti sicuramente in questo modo all'interno del nodo lo infilo e lo porto all'interno del nodo una volta portata all'interno del nodo la nostra nappina sarà un po' irregolare ecco e allora cosa andiamo a fare l'andiamo a pareggiare con, la forbi, con le forbici in questo modo come vedete abbiamo anche la nostra nappina stessa cosa faremo dall'altro lato quindi veramente questo scialle eh, o battus è estremamente semplice io spero che questo mio piccolo progettino vi sia piaciuto ci tengo a ribadire che è uno schema che io ho reperito su Pinterest, quindi non voglio assolutamente ehm, che pensiate che sia frutto del mio ingegno e che io stia uh, rubando a qualcuno il progetto, ma era uno schema libero, su pinterest a me è piaciuto tantissimo in descrizione vi lascerò i filati che potrete acquistare da merceria italia artisan per realizzarlo perché ne sono usciti veramente alcuni vicati a filati che sono veramente molto molto molto adatti a questo progetto e soprattutto vi daranno più o meno lo stesso effetto di screziatura. Eh, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial, eh, vi mando un bacio, ciao da Luci, a presto!